Ciao a tutti ragazzi, noi sono Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su New Super Mario Bros U Deluxe Quindi nella scorsa parte avevamo iniziato il mondo 6 E siamo arrivati più o meno a metà Anche se sì. ci mancano tipo 3 livelli o 4 Sì, uh, abbiamo fatto gran parte del mondo 6 diciamo Sì Quindi prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi Prendi di tutto il coso Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi se siete ancora iscritti E rispondete al sondaggio per la prossima display così no, avrete qualcosa che non volete La vuoi la casa vita? Va bene, anche se siamo un casino di vita ciascuno. Beh, a me non serve, la prendo per te. Non ti <ride> muovere troppo. Lo so. Come? Sì, l'ho presa io tanto. Mi ha saltato. Devi stare a destra tu, per questo te lo dico. Oh, in alto arrivano più cose. Però non prendo lo stesso nulla. Quella l'ho presa per sbaglio. <ride> Perché hai preso pure quella che era già caduta? Wow, mi sa che ce ne siamo nullate tutte alla fine. Sì? Beh, due meglio di niente lo stesso. Mm, che ho tenuto solo io. <ride> Anche io, ne avevo 97. Non ne avevi 99 avevi già 99, l'ho visto Lo ho guadagnati le monete, vabbè iniziamo il eh prossimo sì, livello dai comunque alla fine li hai butte 99 piante piranni ambulanti 99. ah questo livello è molto facile Se senza, senza lo, Yoshi. lo <ride> Yoshi siccome Marco lo vuole proprio perché deve dare fastidio che vuol dire? tu puoi pure buttarlo, è una tua okay. scelta proprio perché deve dare la fastidio <ride> tu hai il fiorio la E allora tanto io non posso fare niente per Yoshi ok uh, qua mi sa che c'è una moneta prendilo dammi il tuo. tuo Yoshi Prendi eh, qua c'è una moneta stella mi sa qua sopra quindi fammi andare Beh, mi le, le mie ah, ops, eh. yeah. ok No. I don't think so. Mi ricordavo Mi ricordavo No Vieni Vieni indietro Perché? Forse sta qua Da Una Da, da qualche parte C'è una moneta qua sopra Ecco infatti Sì me qui. lo ricordo pure io E <ride> sì, attenzione qua eh, Ok ok questo Sì dobbiamo volare Sì dobbiamo volare così. Abbiamo già perso una moneta Vai, torniamo indietro no. Non sono caduto, non è caduto solo lo Yoshi E niente, Yoshi, lo Yoshi è morto Era molto meglio Yoshi rosa in questo tipo di livelli Ok, questo è l'inizio impossibile che l'abbiamo persa qui Allora dove la può essere? Boh, non me lo ricordo bene Ah, forse con guscio parte Tipo qua potrebbe stare Qua in questo muro in Questo muro qui forse Questo muro lì non credo Questo muro lì <ride> Non è che è qua In questo blocco oppure qua spessa se Sì è qua Ok era qua Easy. Bene possiamo andare avanti Cioè, abbiamo, stavo, abbiamo rischiato di perdere due monete stella In che senso? Nel senso che quella, quella, quella la seconda la stavamo per perdere Non la stavamo per perdere, io la, la stavo prendendo già. <ride> Inutile ormai Lo so, aspettami La terza mi ricordo che Sì, facile. aspetta, andiamo qua sopra Perché? Per voi No! Se vuoi morire e non è lì il come è a te non il le vite Ecco, vedi, devi andare tu adesso? Yeeey, yeah, ecco. okay. come fai? Dai, speedrunniamo che abbiamo finito Stavo capendo. Ok, vai, prendi tutto, prendi tutto. Stavo per perderlo. Ok, andiamo. Con calma, però allo stesso tempo a un ritmo veloce. Bye <ride> bye. Pensavo che non la prendessi. Come hai fatto a prendere che hitbox? Ma so perché la bandiera è divisa in zone, non è divisa in punti. Quindi, tu, anche se sono più in basso di te, posso comunque prendere la vita. Lo so, però, um, era molto in basso. Vabbè, quel pulsante là come lo prendi? Vabbè, lasciamo perdere. Eh sì. eh sì, ovvio. <ride> in realtà, no. Vabbè, andiamo alla torre, seconda torre per due. Seconda torre, appunto. Che si divide sia dentro no, e fuori. No, no, no, no, dentro e fuori. Aspetta eh, Pure questa torre è un'uscita segreta Però questa uscita segreta, sì. quest uscita segreta è Sono porto. due nuove piattaforme Diciamo che non porta a un livello segreto Ma porta a... Cioè ne... so, Non so come descriverlo senza fare spoiler no. E qua come entriamo? Non possiamo entrare? Uh, so come si fa Se magari scendi, scendi Così non muoio Scendi oh, forse può servire questo Ah ok ecco YIT Ok Qua è l'uscita segnale Perché sono andata dall'altra parte No non è l'uscita segreta Fai sbonk Perfetto Sbonkers Quello che dici siano più di 9 monete Oh wow E quindi possiamo avere una vita Posso avere una vita Appunto, a me non importa Ok, fatto Ok, eh, qui da qualche parte potrebbe essere l'uscita segreta con gli occhi Beh, tanto l'uscita segreta non la dobbiamo prendere ora Vabbè, se la incontriamo la prendiamo prima Uff, ok No, aspetta, qua ci sono gli blocchi Ok, questo è un nuovo nemico che viene da Super Mario World Super Mario 3 di World non me lo ricordo io infatti eh, comunque da lo potete lo potete uccidere soltanto o con il fiore di fuoco o con la stella oppure saltando lì da sotto se ci sono quelle piattaforme bene però attenti che da sotto fa lo che smash mi hai preso il fiore mi hai preso la bandiera volevo... e mi hai fatto pure perdere il fungo Prendendolo in anticipo la bandiera, la bandiera. Togliti <ride> no. Ma no, mi ha rallentato per due ore. Ecco, Karma. Ma chi se ne frega, non sono morto, mamma. Marco. Marco! Noi abbiamo già appena preso la mano. Sei bandiera. un napo. Non devi neanche tagliare. Sei e e e Ok, eccoci. Oh. Oh, no. Bravo. Stavo oh, cercando cioè di atterrare sul blocco al centro. Uh, sui blocchi mh, non, non vengono le, le lampi Quindi possiamo aspettare qui Madonna oh. Aspetta che qua c'è un'uscita segreta Vieni, non andare su Non dobbiamo andare all'uscita segreta per ora Se la incontriamo prendiamola prima Eh sì ma Vai avanti almeno Non ci arrivi che era sotto Vedete dobbiamo pure andarci qua mm. lo prendere a me Perché? Me lo merito io Io l'ho fatto Io l'ho fatto Io lo disco Ok No Dai Veloce Abbiamo preso l'ultima moneta Sei contento? No Siamo sicuri? Sì, ne vedi Quindi non c'è mica una moneta sul fitto Ok Finalmente Arriviamo Boom boom Probabilmente è lato di nuovo Perché continui a tirarmi? Non tiro io, tiro le cuffie mm. Oh no, ma chi è quello? Ah wow, è soltanto un altro di questi nemici E invece? Eh, non ve l'aspettavate? Invece no, ora tipo delle bretelle no? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah sì, fa pure il dio Ok Ah, e questo mi sa che è pure impossibile da spampillare Grazie Vedi che appena si alza si smette subito via Poi come lo fai a spam killare? se devi saltare sopra quando è in Io aspetto Oh mio dio Non si fa così però Io sono morto Stai attento Ok Muori Infame <susurra> non dovevi farlo dovevo lo dovevo prendere in giro ti sei perso da solo per no. mi... avvicinati di più mi stai ma, sgozzando con la Ma scusa cuffia. perché tu lo prendi Guarda. con il destro e anche io prendilo con il sinistro tu perché dovrebbe Alleluia. essere perché dovrebbe essere il destro io perché altrimenti, prendo il altrimenti ci dovremmo invertire vabbè vabbè eh, prendiamo il ruboniglio ora nah, Ah no non c'è un'uscita segreta tu non mi hai detto niente <ride> ah, ah, ah, ah. E comunque Ma in no. realtà c'è Vedi che si va di là Eh sì, ma non è un'uscita segreta Vai prendiamo la Starite -right e andiamo a prendere il rubonino Perché è stranissimo che cioè, il sinistro col destro Madonna Ma io non sento niente che... Anzi Lo prenderò io Ah. Allora, nei primi mondi lo prendo io Negli, negli ultimi mondi lo prendo io Grazie perché ero troppo, tipo, Tattora, sicuro ora manca solo un ruboniglio <ride> Perché andavo troppo sul sicuro e quindi Andavo fuori schermo mentre tu eri indietrissimo e mi bloccavo Morto Quindi adesso premiamo il tasto rosso E andiamo No, invece, perché si va di qua adesso, un attimo Dove? Dove? Ah sì, dobbiamo eh, premere perché... il tasto rosso Sta lì il tasso rosso. Vado di qua, sto più vicino. Oh, oh, non andava giù. Ok. Certo, quindi è soltanto questo livello e poi il castello. Comunque c'è la uscita segreta. No, non c'è l'uscita segreta. E, ah, come quella cosa lì? Quella cosa lì, sì, però abbiamo preso soltanto una bandiera. Certo, non guardare lo specchio così. Guardo lo specchio per guardare te. LOL Marco è già morto Marco è già deceduto deceduto boh. <ride> Perché? Perché io può Ecco La cosa ti, ti È una cosa È di tutto il mondo Bravo E invece? E invece? Vieni. No No sì, sì Ok vado io Prendi il fungo tu No Ti avevo dato un suggerimento Non vuoi seguire Aspetta che qua mi sa che si va su Vieni no. Vieni Secondo piano ehm, Accessori cosmetici. sportivi cosmetici no non mi ricordo in eh, pantal pantaloni da uomo mi ricordo ah, yeah. LOO Sono stato Come porto ah. uh. No eh, si è distrutto quel fungo Eh vabbè come, come pensavi era già caduto Thank you <ride> mi evitato entrambi solo che io l'ho fatta apposta tu no e mi ha spinto contro il coso dopo che ti ho dato la bandiera. Che tu <ride> non lo fai mai, oltretutto. Non è vero. Sì, non me la lasci praticamente mai. No. Ho <ride> scoperto qualcosa, guarda quanto sono non bravo non è scoperto nulla, era già lì. Non mi dovresti nemmeno <ride> prendere, sono da, da fare col P-Switch. Non è vero. E non c'è sì. nessun P-Switch. Uh, ok ora. Come vado avanti? Perché? Aiuto! Mi sono imbolato, come, come hai fatto tu a cadere là? Perché stava, si era distrutto tutto lì <ride> E Tanto stava bandiere, e comunque abbiamo, abbiamo un casino di vite, quindi che ti lamenti No, io devo stare a 99 vite tutto il tempo, tutti i tempi, ok? Anche se, anche se Mario non si toglie il cappello Cioè non si fa la certa ai baffi Ah! E ora chi è che ride? La chiappa vampiri. Sicuramente io rido Vedi. Ah ah ah ah ah. Bronzatissima. No. <ride> Levati. You. Volo. Ok. Ok, là dobbiamo è andare. Dì che bisogna andare okay. su. Eh? Vai. Non posso. Ci sono i blocchi di mattone, vai. Mm. <ride> ok. Perfetto. Volo, volo Gnion. Seconda <ride> Ok Anche se quei cupa ci servono Ah Ah si? Sì. A cosa? Sì, ma possiamo anche sacrificare. sacrificare E a cosa ci dovrebbero servire? Eh? Per la terza Secondo la tua grossa e grassa logica Ah Capito vado io Anzi no vai tu no. mi piace il fatto che tu vivi Bene vado io Ehi. No ah. <ride> Perché è caduto giù? Aspettami Chi? Mario o, o il fungo? Aspettami Il fungo, ecco bene, chi? Ah, ho preso di più di te Come se fa alcuna differenza Fa molta differenza No Sì Zitto Ce l'ho io la corona. Ma <ride> Non è nessuna corona perché chi ha fatto sì. più punti durante tutta la partita prende la corona. Non chi è arrivato prima in alto la bandiera, quindi silenzio. Sì, ma sono stato Chiudi pure... il becco! Pop. Ah, invece, ok, ok. Eh, la prendiamo la casa. Direi che potremmo anche prenderla. Tipo con sì, un paio di funghetti. Manca, sì, però.. Vai giù, vai giù, non, non di lì. No, non l'ho fatto Non l'ho fatta va automaticamente dopo che ho cliccato una volta. Beh, non so giù. perché. Long Perfetto Sì comunque quel pulsante rosso È tipo impossibile da prendere Che pulsante? Quel pulsante rosso che hai detto che Come lo facciamo a prendere È impossibile no. Ok tu ricorda i Bowser Anzi no ricordiamo il fungo e la stella Io so già dove è il fungo Tu stai ricordando dove è la stella? Io so entrambi Ok Ok, okay quello centrale Quello centrale dobbiamo prendere Primo e terzo Tu prendi il primo io salta sul Todd, salta sul Todd. Yes. Ho fatto un salto almeno. Ok, ci siamo ricaricati un po'. Per correre dietro agli Nabonigli, In Nabbit. Ah, si. Sì. <ride> Perfetto, quindi ora andiamo al castello. E finiamo questo mondo. Questa parte è durata pure pochissimo. E c'era pure un taglio enorme enorme oddio 5 minuti c'era oh cacchio me lo ricordo okay. Sei ma è easy è easy però un po' fastidioso aspetta vado io vedi oh è difficilissimo certo cioè, tu hai avuto problemi a farlo quindi. quindi sai che ho avuto problemi a farlo adesso intendo Yeet. peccato l'ho mancato peccato l'ho peccato l'ho peccato Che pecca Ok ho un presentimento che mi dice andiamo là sopra Ok non lo faccio Dopo averti visto morire così con una bocca <ride> Sì ma che c'entra No non farlo non farlo Ho più, più che abbastanza tempo Ok non ci prendiamo qua perché è pericoloso Eccolo vedi Easy Bro Ok corri Tu resta lì, tu resta lì Wow, wow non è servito a niente Difficu qualcosa <ride> Ruben, mi dice che dobbiamo sa salire lì No que quello è super easy Questo castello è easy Perché? No che okay, mi stavo per suicidare io per il bagno però ho deciso di no. Aspetta che lì ci sono oggetti Non vorrei mancarli mica No eh? Ok Oddio Ok niente non l'abbiamo preso tu prendi quelli di sotto no, la mia prendi mia la mia bandiera. bandiera e noi ora dobbiamo Riprenditi cercare la terza quella. moneta stella hmm, chissà dove è la terza moneta stella forse più avanti è il livello forse non esiste nessuna moneta stella <ride> Ok beh esiste la prima e la seconda quindi la terza. no no no ok fammi mm. salire fammi salire fammi dove vai? Andiamocene via Oh no abbiamo perso la moneta stella Too bad Dov'è il, dov il blocco? No Oh vabbè Torneremo dopo a prenderla Per ora Poi a sconfiggere il Roy Morton Volevo dire re in francese Low Rua <ride> Vabbè solito, solito re Larry lo conosciamo tutti. Basta, non fa più ridere. Basta, diventa noioso. Eh, una porta sbatte. Ditelo voi a Marco che diventa noioso. Che la cosa brutta di questa battaglia è che dopo aver colpito una volta Roy, le piattaforme scompaiono. Quindi è letteralmente inutile metterlo in primo luogo. Sì, ma poi riappaiono quando si riprende. No, non riappaiono. Sì che riappaiono. Ah. Guarda. Dove sono? Ah. Eccole. <ride> eh, ma comunque lo spawn kill quindi sono tante inutili. Beh io quando ero piccolo non ho spawn killato nessuno. No. Anzi ero così in nabbo che, che ho sconfitto Bowser piccolo e che.. Cacchio queste, queste porte. Uh, uh, da piccolo, la prima volta che ho finito questo gioco, non uh, Super Mario Bros. Uderazzo ma l'altro. Um, Super Mario Bros uh, basta, non ci vuole niente a dirlo. Eh, uh, Bowser, il Bowser finale. Che vabbè, ovviamente. È Bowser, uh, grazie. Ho, Marta, è squalerato. Complimenti. L'ho sconfitto a, a una vita. Ed ero piccolo. Mi era venuto un infarto perché non avevo neanche sospeso la partita. Quindi se morivo tornavo. Se fossi morto indietro. sarei tornato indietro. E comunque, grazie. Sei nabissimo. Cioè, quante continue hai fatto in Mario Bros. Wii? Oppure uh, eh sì, mamma, nella nostra run no, in questo good. gioco? Non ho fatto nessuna. La running questo che abbiamo fatto l'altra ah, volta cioè, prima di, di registrarmi. Ma ero rubo ruboniglio, è ovvio che non ho fatto nio. Ho fatto un sacco di continui invece Con uh, Pitch con uh, cosa? Pitch No con tizia Toadette Eh toad mica uso Toadette Dai Perché insomma. stai usando quello Non mi fa andare giù Mannaggia Ma ah, perché ge... vai giù dammi faccio io No Fè di qua Sì, e motivi quello blu si va qui? no no no no no no no guarda dammi infatti è impossibile raggiungere la terza moneta stella del castello uh, di Roy senza sbloccare questo uh, livello 6 sì. infatti dovete andare nel retro del castello che vi fa partire subito, quindi se non siete ancora pronti ad entrare non entrate. Quindi adesso semplicemente andate dritto. Prendete questo blocco. Che a me non serve. Che a me serve. Voi premete questo. Scusa un attimo, dobbiamo stare attenti. Vabbè, non okay. ci vogliamo molto, vedi, sono passato pure io. E niente, siamo praticamente qui. E ora siamo praticamente. No, siamo proprio qui. Ah, da Roy, quindi. Um, ci ora vediamo alla sariamo. fine del castello. E qui, però, stavolta mi prendo questo. Ok, abbiamo finito il livello. Prendendo anche la moneta stella. Marco è morto una cosa come, come 5 volte. <ride> e abbiamo tutte le stelle. Le monete stella. Salviamo. E quindi, alla, nella prossima parte di Paper Mario di Origami King Udelux. Andremo. Nel numero di, di Meringa, a fare questi 4 o 5 livelli. Sì, e non c'è Boom Boom, c'è Kamek e ve lo spiegheremo dopo perché. Yes. Perché, perché, lui, perché, non, perché, lì, lì. perché non sapevano più che trasformazione farli fare. Quindi hanno deciso <ride> di riciclare Kamek dal vecchio gioco. Vabbè. Quindi, niente, ci vediamo alla prossima parte. Iscrivetevi, mi raccomando.